pace e bene cari fratelli e sorelle benvenuti a questo nostro nuovo incontro vangelo meraviglioso del cammino dei discepoli di emmaus ecco è un cammino quello dei discepoli nei quali possiamo tranquillamente specchiarci. E da questo Vangelo così bello in particolare ci lasceremo guidare da due domande, da due punti. Il primo, all'inizio i discepoli non riconoscono Gesù che cammina con loro. Quando è che non lo riconoscono? Dunque, quando è che noi spesso non riconosciamo la presenza del Risorto accanto a noi? Due, alla fine i discepoli riconoscono il Signore. Dov'è che lo riconoscono? Questo ci fa chiedere dov'è che riconosciamo e incontriamo il risorto. E quali sono le conseguenze di questo incontro? Bene, tuffiamoci in queste domande, in questo testo. Ecco, all'inizio i discepoli sono in cammino, si stanno allontanando da Gerusalemme. È interessante, Gesù ha detto che sarebbe risorto il terzo giorno. Siamo proprio nel terzo giorno. Questi due non hanno neanche la pazienza di aspettare questo terzo giorno. Eppure hanno saputo già dalle donne che è accaduto forse qualcosa di speciale, di particolare. Gesù si fa loro accanto e questi due stanno parlando, è interessante il verbo greco dice che si stanno catechizzando l'uno con l'altro, come a dire due che parlano senza ascoltare, ma è una catechesi all'insegna della tristezza, dello scoraggiamento. Gesù si fa loro accanto, vedete è interessante lo stile di Gesù, e gli chiede ma di cosa parlate? Gli fa tirar fuori ciò che hanno dentro e da qui capiamo qual è il loro problema. Raccontano tutto per filo e per segno di Gesù, ma a un certo punto guardate cosa dicono. Noi pensavamo che fosse lui a liberare Israele. Cioè loro hanno le loro idee e la loro attesa su Gesù. Non hanno capito quello che Gesù a loro ha annunciato, non hanno capito la vita e lo stile di Cristo, non hanno capito e accettato la croce. Il fatto che il Signore abbia dovuto dare la vita, abbia sofferto fedelmente, donandosi fino in fondo per ognuno di noi. Per loro Gesù doveva fare altro, doveva agire politicamente, doveva dare benessere a tutti, doveva risolvere i problemi in un altro modo. Questo gli impedisce di vedere Gesù. Vedete, questo problema delle false idee su Dio, della falsa attesa su Dio, è il problema alla radice di tutti gli altri. Pensiamo già a una persona lontana. Tante volte noi incontriamo per la strada persone che dicono «Ma io in questo Dio che fa soffrire la gente, eh, io non voglio credere». Ma la risposta a questa affermazione o a questo tipo di affermazione da parte di un cristiano dovrebbe essere «Ma manco io credo in questo tipo di Dio». Dio è uno che si dona, che ama fino in fondo, è un Dio fedele fino alla fine, ma non è un amuleto che risolve i problemi, non è un corno portafortuna, non è l'assicurazione contro gli infortuni, è amore, forza, sostegno, conforto e misericordia che non si sostituisce a noi. Dunque vedete la falsa idea di Dio sia per chi è lontano, ma purtroppo anche per chi è in cammino perché è difficile lasciarci convertire nel pensiero dal Vangelo. Quante volte la croce diventa il momento dell'abbandono della fede? Ma come? Io sono in cammino, io prego, eh, io cerco di fare del bene e poi soffro? E poi questa malattia? E poi ho perso il lavoro? E poi è morta questa persona a me cara? E Dio dov'è? Ma che Dio è? Ma allora non serve a niente. Ecco, quante volte, come diceva Don Tonino Bello, la croce la portiamo al collo ma non pende sulle nostre scelte, non l'abbiamo fatta nostra, non è un nostro stile di vita. Questo ci fa interrogare, cari fratelli e sorelle, il problema dei discepoli di Emos è quello di essere prigionieri delle loro attese su Dio. E a cosa li porta questo? Ad allontanarsi da Gerusalemme, dal luogo dove c'è Gesù, dove... Lui aveva detto che lo avrebbero incontrato, ma non solo. Li porta ad allontanarsi dalla comunità. Infatti questi due da soli si stanno allontanando da tutti. In preda alla loro tristezza, schiavi delle loro attese, si allontanano da Dio e dai fratelli. Quante volte i momenti di sconforto, i momenti in cui le cose non vanno come avremmo voluto, o anche nei momenti in cui gli altri non sono stati come avremmo pensato o voluto, ci portano ad allontanarci, ma questo ci fa riflettere perché l'isolamento non è da Dio. Isolarmi da Dio e dagli altri, allontanarmi dalla comunità, è un brutto segnale. Non è una cosa che viene da Dio, perché Dio è comunione, non è divisione. Il divisore, Satan, è un altro. Come Vedete Gesù li rimprovera duramente, stolti, duri di cuore, ma non avete capito? Egli apre la mente alle scritture a capire che lui doveva soffrire, doveva dar la vita. Altrimenti era tutta una barzelletta, da una parte l'amore che Dio ha per noi, dall'altra la libertà che ha dato a ognuno di noi. Doveva passare da lì. Secondo punto, ma dov'è che poi riconoscono Gesù? Quando lo invitano in casa e in casa Gesù spezza il pane. Questo spezzare in questo segno di comunione, in questo segno del donare, in questo segno che gli ricorda l'ultima cena, quando Gesù spezzando il pane disse «Questo è il mio corpo, cioè questo sono io». La domanda per noi è, dov'è dunque che noi riconosciamo vivo e presente il Signore risorto in mezzo a noi? Semplice, nell'Eucaristia. Dov'è che Gesù prima ci spiega le scritture e poi spezza il pane e si rende riconoscibile ed è lì presente, nascosto in questo segno, come nel Vangelo che poi scompare alla loro vista, e nell'Eucaristia, nella Santa Messa. Vedete, dov'è che incontriamo Gesù irrisorto concretamente? È lì. Tanti dicono, ma Gesù è ovunque, Dio è ovunque. Sì, certo che Dio è ovunque, è vero, ma la seconda persona della Trinità, Gesù Cristo, fisicamente e concretamente presente, è nell'Eucaristia, nella Messa. Questo ci fa chiedere, ma noi con quanto amore partecipiamo all'Eucaristia? È diventata una triste abitudine? Eh, durante la Messa pensiamo a tutto, tranne a quello che dice il sacerdote? Quando riceviamo Gesù, ci raccogliamo in preghiera, parliamo un attimino con Lui, lo abbiamo capito che Lui è lì presente. Spesso, magari alcune persone un po' più lontane, i giovani, lamentano la noia che uno magari deve attraversare. Ma guardate, non si deve aver paura di dire che, prima cosa, le cose giuste da fare nella vita non sempre sono facili. A volte bisogna anche fare un piccolo sacrificio. E due, nell'Eucaristia, almeno in due momenti è importante raccogliersi, no? Durante tutta la messa, è chiaro, ma io vi sto parlando per aiutare uno più lontano o uno giovane giovane. Uno, durante il Vangelo e l'Omelia, perché lì è Gesù che ci sta parlando. Nella sua parola e poi il sacerdote ci annuncia come viverla. Due, nella consacrazione è quando si riceve in bocca Gesù, lì bisogna raccogliersi nella consacrazione perché Dio scende sull'altare e quando riceviamo l'ostia perché quello non è un pezzo di pane che ci ricorda Gesù ma è Gesù, è Dio. Gesù ha detto questo è il mio corpo, cioè questo sono io e quanti miracoli eucaristici ci aprono il cuore a renderci conto che non è una favola, ma è un grande e meraviglioso mistero. Qual è il frutto del ricevere l'Eucaristia? I fratelli ritornano e fanno di nuovo comunione con la comunità. Ecco, l'Eucaristia infonde in noi i sentimenti di Cristo e ci aiuta, ed è vera, quando facciamo e viviamo nella comunità. Troppe volte purtroppo l'Eucaristia nelle chiese diventa quasi il più rito a cui partecipare, come il benzinaio. Ho fatto il pieno, arrivederci a tutti. E poi magari sono diviso, sparlo, guardo male l'uno, l'altro, l'altra e non riesco a far comunione. No, se io ricevo la comunione, la conseguenza è che faccio comunione. Chiediamo allora al Signore questa grazia: uno, di fare attenzione alle nostre false attese che ci allontanano da Dio, e nell'ora della croce. Non allontanarci, ma cercare ancora di più Gesù, il Dio crocifisso e risorto. 2, a vivere con amore l'incontro vivo con Lui nell'Eucaristia e che ci porti e ci aiuti a essere davvero comunità. Pace e bene.